Non ho portato nessuno schema perché onestamente non ho deciso che cosa farvi. Inizialmente, inizialmente volevo fare con voi il decalogo in ebraico che è tutt'altra cosa di quello che noi conosciamo. E poi ho detto non, non penso che sia proprio il massimo. Sarebbe opportuno poter fare il decalogo dentro all'Esodo che è un'altra cosa. Perché il cappello del decalogo dice io sono il Signore Dio tuo che ti ha fatto uscire dall'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non c'è nessun significato fare il decalogo senza prima l'esperienza di Dio. Perché c'è un filo rosso che lega la Genesi e l'Apocalisse dove c'è un principio. Eh, prima si fa esperienza di Dio poi si assume l'impegno morale non esiste mai nel mondo biblico un impegno morale che non abbia in precedenza il fascino dell'esperienza di Dio e quindi dico vado a fare il decalogo senza non è il massimo si può tutto è per l'amore del cielo poi ho detto beh facciamo il Vangelo dell'infanzia dell di Luca siccome con l'Avvento incomincia Luca e poi ho detto ma perché anticipare i tempi stiamo? <ride> perché se prima di Natale mi capita una domenica ben volentieri e allora ho detto forse facciamo le beatitudini perché siamo all'inizio del discorso della montagna sono quei, è quel testo che praticamente comanda tutta la lettura del discorso, questo potrebbe esserci. Ma poi mi è venuto un altro sospetto. Voi sapete che noi biblisti siamo gli uomini del sospetto. Dico, e se loro hanno delle domande libere da fare, perché c'è qualche brano biblico che disturba o qualche problema che deve essere chiarito. Per cui scegliete voi. Io sono disposto a tutto. Seduta state. Andiamo con ordine. Se c'è qualche domanda, fatela. Se no, chiudiamo e andiamo con le beatitudini. E si fece il <ride> buio. Erano le tre del pomeriggio. Ma era un beverbino, una beverina. <ride> Va bene, allora partiamo con le beatitudini. Io non voglio che mi guardiate. Perché io non sono importante. Io sono come Giovanni, voce che grida nel monastero. Seguite, le vie, preparate le vie del Signore. Guardate il testo. Noi questo testo lo abbiamo letto chissà quante volte. Chissà quanti bei commenti a livello spirituale avrete sentito. Con il bidista è un po' difficile entrare in quella logica con il biblista entrate in un'altra logica che è una logica a volte un pochettino più faticosa ma poi alla fine vedrete che i pensieri spirituali vi fate voi non occorre che venga il predicatore e quando avete la chiave di lettura di questo testo le riflessioni vengono giù a cascata in automatico se io incontro un rabbino ebreo che mi viene da Israele. Che lingua devo parlare? L'ebraico. Bofon hanno anche l'inglese, ma il loro inglese è un inglese da uh, Docs Worker, scaricatore di porto. <ride> Come il mio. Me l'ha detto i miei studenti, dice, professore, lei parla con il scaricatore di porto del Tamigi. dico mi sentite, mi, mi capite? Sì, mi basta. Noi, quando ci avviciniamo a qualche cosa, dobbiamo adeguarci a questo qualche cosa per poter comunicare con questo qualche cosa. L'ideale sarebbe che noi avessimo qui Matteo e gli dicessimo perché hai scritto così? E lui ce lo saprebbe dire. Ma ce l'abbiamo. L'unica cosa che abbiamo è ciò che ha scritto. Allora, ciò che è importante è capire, prima di tutto, come ha scritto. Non il che cosa. Prima il come. Pian piano capirete l'importanza di questa impostazione. Come faccio a capire che voi siete monache? Che suori? Angela. Angela è una che ha fatto i voti solenni mentre Suor Francesca, Francesca è in progress come <ride> mentre la sorella aspetta che metto su piano piano Dice la post Sì ok. Gigliola. Giliola è postulante esatto ma guarda, <ride> comincia a fare qualche cosa del mondo monastico. Io riconosco voi da un dato che a livello letterario ha un nome orribile, la forma. Ora noi per accostarci a questo testo dobbiamo chiederci che forma ha. Poi vediamo il contenuto. Che una suora sia piccola o alta, che sia coi baffi o senza baffi, non è importante. È importante capire se è una donna consacrata o una donna non consacrata. È la forma, il primo impatto che io trovo. Certamente nei momenti di persecuzione l'abito si scioglie, va via... Noi abbiamo avuto la persecuzione in Francia con la rivoluzione francese e molte suore hanno smesso l'abito, sono tornate a casa, passata la bufera, sono ritornate. Allora in quel caso quando la suora smette l'abito per necessità non la riconosco dalla forma, la riconosco dal dialogo, cioè dalla sostanza. Quando noi entriamo in contatto col testo biblico, siamo sempre diabolicamente tentati di andare subito alla sostanza. Adesso capirete perché. Tutti quanti conoscete le beatitudini, vero? Che paura parlare, ragazzi! ragazzi. E io penso che vi siate accorte di qualche cosa. Adesso vi do lo scivolo. Beati x y perché tau z. Questa costruzione formale si ripete al versetto 3, 4, 5, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, fino al 10. Al versetto 11. Capitolo quinto di Matteo, vi chiedo scusa se non ve l'ho detto, ma mi pareva ovvio che lo conosceste. Comunque, il vecchio principio che mi ha insegnato Carlo Maria Martini non l'ho messo in pratica. Quando si fa una conversazione biblica bisogna sempre dire tutto. Libro, capitolo, versetto, perché non basta dire il decalogo. Bisogna dire Esodo 20, versetto 2, oppure Deuteronomio 5, versetto 8, allora no. Questa costruzione, se voi notate, non c'è più al versetto 11, perché al versetto 11 voi avete primo il cambio di persone. Per otto volte è scritto Beati essi, chiunque essi siano, la nona beatitudine è Beati voi. Non perché, ma quando? Siamo in un altro mondo e già questo mette un po' di disagio a livello di forma. Facciamo un secondo passo. Quando siete stufi me lo dite perché io ho ricevuto la missione di stare qui fino alle 5:15. quarto. Sì. E siccome io sono abituato a fare lezioni universitarie, anche di quattro ore di seguito, e chi fiata lo caccia. <ride> Capisco che chi non è abituato è giusto che dica Don Renato, bandiera bianca. Provate ancora ad osservare. Perché i poveri in spirito sono beati. Scritto lì, non guardatemi. Cos'è scritto? Perché, perché di essi è il regno dei cieli, perfetto. Al versetto 10 io trovo l'ottava beatitudine. Perché i perseguitati per la giustizia sono beati? Perché di essi è il regno dei Gesù. E nessuno si commuove. A livello di forma questa ripetizione ha un nome specifico, capite? Io mi trovo di fronte a un testo che Matteo ha voluto circoscrivere con esattezza. Voi sapete che gli antichi quando scrivevano non avevano maiuscole, virgole, punti e virgola, a capo, capoverso, perché venivano pagati per tante letterine per riga e tante righe per colonna. Tu non potevi lasciare uno spazio. Sarebbe stato pagato per niente. E quindi nei testi più antichi, nei papiri più antichi, noi troviamo addirittura le parole appiccitate. Non abbiamo gli spazi interstiziali. Eppure, anche questi nostri scrittori sacri avevano la possibilità di suggerire al lettore e dire qui incomincia, qui finisce. Vi è chiaro. Allora le beatitudini che Matteo ha voluto comporre come corpo quindi come blocco unico, sono le prime otto, perché c'è questa inclusione. La nona beatitudine resta sempre beatitudine, ma capite che è un qualche cosa di associato, non fa parte del blocco, è una specie di cugino primo. Le vere beatitudini sono le prime otto l'altra è una specie di aggiunta. Ma la detta Gesù? Sì, la detta Gesù. Ma la costruzione è matteana. Gesù questa beatitudine chissà quando l'ha detta, non certo durante il discorso della montagna. Il discorso della montagna di Matteo sapete che è una costruzione artificiale di Matteo mentre il discorso della montagna di Luca è quello più vicino alla storicità di Gesù. Matteo ha preso moltissime frasi di Gesù disperse nella tradizione orale, le tramandavano quindi in maniera esatta, ma non sapevano più dire con precisione quando Gesù le aveva dette. Matteo dice: Non preoccupatevi, datemi tutto che sistema io, ed ecco la sistemazione, 8 più 1. Quando noi vediamo questa forma, allora sappiamo che per capire l'ultima, la nona, dobbiamo capire tutto il resto, perché tutto il resto fa da contesto a questa qui. Perciò, delle nove beatitudini, qual è la più importante? L'ultima, quella fuori dal blocco. Avete ancora pazienza? Sì. Bene. Sono otto le beatitudini. Provate a contare, uno, due, tre, quattro, provate a guardare la quarta beatitudine, quale tema svolge. E poi chiedetevi, quale tema svolge l'ottava beatitudine? La giustizia. La giustizia. Uno, due, tre, quattro, giustizia. Cinque, sei, sette, otto, giustizia. Noi abbiamo una indicazione che Matteo ha concepito le beatitudini come due strofe. E le conclude tutte e due con lo stesso tema. 4 più 4. Secondo passaggio, terzo passaggio, o anche quarto, qualche è. In Oriente, quando noi abbiamo queste composizioni strofiche, ci sembra a noi occidentali strano, ma in Oriente è così, non sappiamo se le dobbiamo leggere in sequenza, cioè prima la prima strofa, poi la seconda strofa, oppure le dobbiamo leggere in parallelo per sapere interpretare il testo. È chiaro che la prima lettura la facciamo in sequenza, all'inizio la prima strofa, poi leggiamo la seconda. Però, L'ermeneutica, cioè l'interpretazione del testo, potrebbe avere un criterio diverso. Lasciamovi le vertitudini un momento. Voi ricordate il libro della Genesi? Ricordate il primo capitolo? Un capitolo di una noia mortale. Dio disse perché poi, hai Dio disse, Dio disse, Dio disse, E Gesù mi perdoni, ma nella notte del sabato santo è un sonnifero perfetto. Dio disse, e Dio vide che ciò era buono, e Dio li benedisse, e fu sera e fu mattina e Dio disse se però avete pazienza come pazienza hanno gli scrittori sacri i quali non dovete mai dimenticarvi che dipingono non scrivono noi scriviamo loro dipingevano le parole e quindi avevano tutto il tempo per pensare che parola mettere e come metterla gli scrittori sacri hanno fatto apposta una cosa del genere se voi leggete con attenzione il testo vi capita di vedere una cosa strana primo, secondo, terzo giorno primo, secondo, un'opera al giorno il terzo, due opere quarto, quinto, un'opera il sesto, due opere leggo in sequenza o leggo in parallelo? Io non vi dico niente, ma seguitemi un momento. Nel primo giorno Dio crea la luce. Nel secondo giorno separa le acque, mette le acque superiori e le acque inferiori. Nel terzo giorno Dio fa emergere l'asciutto, prima opera creativa, e poi fa emergere il regno vegetale, seconda opera creativa. Il quarto giorno sole, e luna, stelle. Il quinto giorno uccellini e pesci. Guardate che la mia non è una memoria prodigiosa, eh? Poi vi spiego il trucco. E il sesto giorno gli animali che vivono sull'asciutto, gli animali terrestri, prima opera creativa, la coppia umana. Primo giorno la luce e il parcoscenico Nel quarto giorno gli attori, sole e luna stelle. Nel secondo giorno il parcoscenico acque superiori e acque inferiori. Quinto giorno gli uccellini e i pesci. Nel sesto giorno l'asciutto e quindi gli animali che vivono nell'asciutto. Regno vegetale, Adamo e Eva. Perché se voi leggete la creazione dell'uomo e della donna, non hanno il nome nel primo capitolo, e nel secondo capitolo, nel terzo capitolo, nel quarto capitolo che prendono il nome Adamo e Eva. Nel primo capitolo non hanno nome, si parla solo di facciamo Adamo la nostra immagine, il nostro somiglianza. E viene detto che Dio dà alla coppia umana, dà in cibo. Allora, la lettura la si fa in sequenza, ma la comprensione del testo la si fa in parallelo. Perché questo testo è in poesia. Questo si chiama parallelismo sintetico perché la seconda parte completa la prima. È uno dei diversi parallelismi che troviamo nella poesia orientale. La domanda è, siccome questo vizietto di creare un racconto lineare che poi per capirlo lo devi mettere in parallelo è un vizietto diffuso nella letteratura semitica, la domanda è le beatitudini che hanno le caratteristiche formali che abbiamo visto insieme come si rendono in sequenza per capirle, non per proclamarle la proclamazione è sempre in sequenza una dietro l'altra ma la comprensione l'armeneutica, devo tornare a leggere in sequenza o le leggo in parallelo se mi date una risposta, desidererei che mi diceste perché. E allora, a me dispiace, lei è martire, ma pazienza, noi facciamo la nostra strada. Vi do lo scivolo. Può leggere per cortesia il versetto 5? è il versetto corrispondente nella seconda strofa, versetto 5 è la terza beatitudine della prima strofa beati miti per... Beh, benissimo basta basta beati miti mentre invece la terza beatitudine della seconda strofa beati contare bene la prima beatitudine della seconda strofa è Beati misericordiosi. La seconda è pure di cuore. La terza? Beati gli operatori di pace. Ok. Trovate un legame tra Beati miti e gli operatori di pace. Pannella non è un operatore di pace. Non è un mite. Capite? È un violento psicologicamente. Pannella ha dei figli, ma non ha una moglie. E si spiega: quale donna vuole stare accanto ad un uomo così? È violento, qui. Tremendo. Allora, chi sono i miti? L'operatore di pace. È difficile definire il mite, ma quando noi cominciamo a chiedere a Matteo perché hai scritto così il testo, non abbiamo bisogno di conoscere il greco. Lasciate stare che questo lo conoscano i biblisti. Noi siamo cristiani e abbiamo bisogno di leggere la parola di Dio. Bene, Una forma semplice di lettura della parola è osservare la forma. Molto spesso la forma ti prende per mano e ti dice leggi questo testo in questa maniera e diventa relativamente facile. Chi sono i miti, gli operatori di pace? E chi sono gli operatori di pace? I Miti. Ma se questa è la lettura che la forma letteraria suggerisce noi ci chiediamo che rapporto esiste <ride> E la risposta ce l'avete nella figura di Francesco, non San Francesco, di Papa Francesco. Che rapporto esiste fra beati poveri in spirito e beati misericordiosi? Perché beati poveri in spirito è la prima beatitudine della prima strofa. E beati misericordiosi sono i primi della seconda strofa c'è un legame fra i poveri in spirito e i misericordiosi. Io mi ricordo quando ero piccolino, tanti anni fa, 60 anni fa. 60 anni fa io avevo 8 anni e facevo finta di andare al catechismo andavamo per giocare, per prenderci i cazzotti, per fare i buchi nei pantaloni, perché facevamo di quelle tombe, andavamo su a nidi, pum, e cadendo, il pantalone si, si inciampava in un ramoscello e facevi il 7, poi andavi a casa e tua madre faceva l'8. Cosa hai fatto? Ti ha detto di non salire con i pantaloni sugli alberi e ha spinto su un cappotto. Quella volta il nostro parroco diceva che i beati, i poveri in spirito, erano gli scemi del villaggio. E al mio paese, Cordenonius, ne avevamo diverse. E il parroco ci diceva, vedete, dice, questi sono beati, bisogna voler loro bene perché vanno in paradiso prima di noi. E noi da bambini abbiamo imparato a voler bene, a o scrassole il quale povero da bambino era stato investito da in un camion, probabilmente l'unico che passava per quelle strade, aveva perso la gamba e gli avevano messo una gamba artificiale, solo che immaginiamoci le protesi di allora, di 60 anni fa, aveva una molla, questa gamba artificiale aveva una molla e lui non sempre riusciva ad olearla. Per cui, gnie, gnie. per cui quando entrava in chiesa sapevamo che era una di Però li volevamo bene. E il parroco ovviamente era molto contento di questa sua pastorale. Poi uno diventa grande, comincia a leggere il testo in greco e dice no, povero in spirito non è lo scemo del villaggio. È una persona che è povera dentro, nel senso che non vuole possedere niente, è una scelta. Non si è povero in spirito perché si nasce così, o perché spontaneamente si diventa così. No, no. Povero in spirito è una scelta che la persona fa, ed è una scelta che viene elaborata per tutta la vita. Io ho un povero sociologico, cioè uno che non ha soldi, che ha i rappezzi sui pantaloni ed è dei fuori della chiesa a chiedere l'elemosina. Costui è povero o no? no, no Dipende. Dipende. Esatto. Perché se io vedo questo povero, che ha in mano dieci palanche di euro, dieci euro, e c'è un altro povero che non ne ha neanche una, e tu gli dici, dai una tua palanca a lui, e lui risponde, no, perché questo è mio, tu hai capito che ti trovi di fronte a un ricco, anche se povero in canna. Perché non dimentichiamoci mai la frase che Dio dice a Samuele quando Samuele deve scegliere fra i figli di esse il successore di, di Salvi. Vede degli energumeni belli, grandi, grossi, e Samuele è tentato. E Dio dice: Nessuno. Come dice Nessuno? Nessuno. Perché Dio guarda. Questo sta dicendo Gesù, beati coloro che sono poveri qui. Cerchiamo di capire. Non si possono servire due padroni, vero? Il Vangelo di oggi. O Dio una volta si diceva, oggi si dice ricchezza, sbagliato. Perché l'armaico mammona non è solo il denaro, i campi, le case, ma è anche il potere, e anche la cultura, e anche la gelosia delle proprie idee. È una cosa grossa. Quando Gesù dice, o oh, tu accetti la logica di Dio, la quale logica di Dio si fonda sul profondo rispetto e ricerca di ciò che è più vero, perché Dio è verità, di ciò che è più giusto, perché Dio è giusto. La logica di Dio è una cosa, la logica invece di Mammonà, la possiamo sintetizzare dicendo non ciò che è più vero, non ciò che è più giusto, ma ciò che mi serve. Che sia vero o falso non mi interessa, mi serve. Che sia giusto o ingiusto non mi interessa, mi serve. Sono due logiche completamente diverse. capite che la logica non sta nel da qui, non sta qui. Per questo Gesù dice, guardate che la vera povertà è dentro la persona, non fuori. Mia madre aveva una pensione di 600.000 lire, perché è morta quando c'erano ancora le lire, non gli euro. E giustamente mia madre mi diceva, Renato: Io sono povera, non sta a preoccuparti dei due figli, ti diamo una mano. Se mia madre fosse andata a vivere in India con 600.000 lire, una casa di lusso, quattro domestici e un elefante per taxi, 600.000 lire in India ancora oggi significa essere ricchi. Allora, capite che la ricchezza non sta nella quantità. Se noi facciamo un esame sociologico, voi siete povere. Ma se io prendo una famiglia dello Shael, voi siete ricchi. Cioè, non esiste un parametro sociologico per dire questo è povero, questo è ricco. Dipende dalla situazione culturale in cui si vive. Gesù queste cose non le ha mai volute toccare ha sempre parlato del dentro ora capite se mammonà vuol dire soldi, terreni e case potere sociale potere culturale cociutaggine sulle proprie idee il povero in spirito è libero dalle proprie idee. Se uno gli propone un'idea migliore, l'accetta. Non dice la mia è migliore della tua. Dice: vediamo qual è più vera, qual è più giusta. Questo è il povero in spirito. Dice: Io ho compiuto il mio servizio nella società, adesso faccio un passo indietro, non succede mica niente. Prima ero presidente della repubblica, adesso faccio il pensionato. Provate a dire voi questo a un politico. Vi fa inaugurare il salto della finestra. Se un ricco dici, guarda che devi aumentare la paga ai tuoi operai ed avere meno guadagno personale. Sì, provate a dirlo. Allora è chiaro che tutte queste persone hanno, ah, nel loro mondo interiore, il potere. Diciamo così, la caparbietà delle proprie idee e solo delle proprie idee, le ricchezze, il denaro, come un sostituto della divinità. Tu mi offendi. se io sono legato al mio Io, io mi lascio ferire e non ti perdono. Se io invece sono distaccato dal mio Io, posso essere misericordioso con te, ma devo essere povero nello Spirito. Perché se io sono ricco nello Spirito e sono legato al mio Io, e il mio io diventa ipertrofico per me, è chiaro che chiunque me lo tocchi lo fulmino. Capite il rapporto che c'è? Quando Matteo dunque dà alle sue beatitudini questa configurazione strategica, lo fa perché noi possiamo riflettere, il vero misericordioso è quello che è povero nello spirito. Ora lo spirito nessuno lo vede, ma è della misericordia che esercita che tu sai giudicare se è povero. Altrimenti se non ha misericordia vuol dire che manca ancora parecchia strada dentro il mondo interiore di costui. Ci siete? Gesù era povero, sì, perché quando Matteo mette in evidenza le tre vocazioni, Maestro, ovunque andrai io ti seguirò, guarda che il figlio dell'uomo non è neanche un sasso dove posare il capo, cioè, non, non pensare di avere un profetic diventando il mio discepolo. Vieni e segui, ma Signore aspetta che vado a seppellire mio padre. aspetta che vada a salutare i miei, non sono poveri nello spirito costoro, non è che Gesù vi rimproveri. Gesù non dice l'azzarone, dice, ah, lascia stare che i morti seppelliscano i loro morti, non dice di non andare a seppellire il padre, ma gli dice stai attento, che nelle scelte della vita questa è una cosa importante, ma viene dopo qualche cosa che è più importante. Abbiamo dunque questo parallelismo in cui una beatitudine spiega l'altra, e viceversa. Tu non puoi essere misericordioso se non sei povero nello spirito, ma guarda che non sei povero nello spirito se non manifesti misericordia. Perché il misericordioso è quello che entra in consonanza con il bisogno dell'altro. Io so che quando faccio il filologo faccio il noioso, ma troviamo. Eleos, misericordia, traduce l'ebraico rachamim. Ma l'ebraico rachamim è il plurale di rehem. E Rechem è una cosa vostra, non è. La mamma, madre natura nella mamma, costruisce il bambino in questa piccola fortezza che si chiama Utero. Rechem. E quando si dice che Dio ha il viscere di misericordia, si parla di Rachamim, cioè, essendo plurale, Dite, Terina, cioè Dio è una donna super. <ride> Qui entriamo in un tema delicato, e vorrei mantenermi sempre sulla delicatezza. Provate voi ad ascoltare il vostro corpo quando un bambino cade per terra e vedete che è stato visitato dal dolore cosa sentite? quello che sentite è ciò che Dio sente non si può descrivere ciò che, si, che, una, che una donna una mamma soprattutto sente quando il suo piccolino si fa male portare quel sentire a livello di vocabolo vuol dire svilire ciò che ha sentito perché non c'è una parola che renda esattamente quel tipo di sentimento. Per cui, se mi permettete una battuta, voi riuscite a capire Dio più di noi maschi. Pordenone Legge ho presentato due bibliste chiamiamole così una è Rosanna Virgili, cattolica, che è più brava dell'altra. E l'altra era invece, oddio, come si chiamava? Boh, non mi ricordo più, era protestante. E hanno tutte e due accusate, accusato in maniera piuttosto violenta la Chiesa Cattolica di non valutare le donne. Pensate che il tema che dovevano svolgere era ascolto come gesto di amore che porta all'azione. <susurra> per il caratterino che mi ritrovo io ho queste quali li avrei cacciate via subito dal palco, mettendo un, un bel cartello qui, ignoranti. Ti faccio una domanda dicendo a loro che cosa significa l'ascolto non solo nel rapporto antropologico, perché voi siete biblisti a me non interessa la filosofia, a me interessa ciò che il testo biblico può dire. Dopo l'incontro mi hanno detto, ma noi dice, don Renato, avevamo paura di lei. Dico, stupido. Sì, perché lei sa, lei è un dottore, noi siamo licenziati, cosa c'entra? Siete stati interrogati su una cosa, avete una competenza, dite la vostra competenza. No sono scivolati immediatamente nella polemica, male, male, perché ho detto vedete, dico se fossimo nel 1400 voi sareste già da questo momento a Robo, <ride> mentre invece dico questa sera tornate a casa, e domani, dico, probabilmente andrete all'università a fare esami ai vostri alunni. Certo, la Chiesa non fa una donna prete, dopo l'intervento di Giovanni Paolo II. Dico, ma vi rendete conto che cosa significa che la donna insegni all'università pontificia? Voi formate i futuri professori quelli che insegneranno nelle altre università e nei seminari. Pensate cosa voi, con l'autorità che avete, potete trasmettere. Voi, suore, siete donne e avete un modo particolare di reagire di fronte alla parola di Dio, soprattutto quando viene capita bene. Perché certe cose... Le potete capire, solo voi. Noi dobbiamo imparare da voi. Questo è un esempio. Eleos, Rahamin, Rechem, Don. Volete un altro esempio? Qual è il comandamento fondamentale del cristianesimo? a Dio e al prossimo io sono un ex-ante e quindi ho dovuto ristudiarmi il cristianesimo da zero a vent'anni quando avevo vent'anni ho dovuto ristudiarmi il cristianesimo da zero e onestamente non so se abbiamo letto lo stesso Vangelo quasi abbiamo letto due Vangeli diversi ma nei Vangeli che ho letto io è scritto ama Dio e ama il prossimo. Ah, allora i destinatari dell'amore mio sono tre. Dio, il prossimo e io stesso. Perché se mi manca l'amore verso di me, mi manca la misura dell'amore verso il prossimo. Ama il prossimo tu e non la misura se manca io. E quindi, quello che lei ha detto è giusto, incompleto. Lo completiamo con questo amore verso di sé. Bene, qual è il verbo greco che lo esprime? Dio, Agapa. stai <ride> Questo verbo, Dopo entreremo in teologia, adesso entriamo nell'uso puramente materiale del verbo nell'ambito del greco elenistico. Questo verbo non viene nel greco elenistico, non nel greco bimbo, nel greco elenistico non viene mai adoperato per il maschietto. Agapao viene sempre adoperato per la mammina giovane. Che ha il suo baby, piccoletto, che non sa parlare. Per cui tutto ciò che la mamma dà non ha risposta. L'amore di amicizia è un dare affetto e un ricevere affetto. È un amore andata e ritorno mm. altrimenti non è amicizia e schiavitù nell'agape invece noi abbiamo la schiavitù nel senso che l'agape è un dare amore sapendo fin dall'inizio che non c'è ritorno un amore ha una sola direzione E questo è tipico del mondo femminile. Non è tipico del mondo maschile. Se voi date un bambino a noi maschi, non sappiamo da che parte prendere. È la prima cosa che fa. No? Io ho provato sulla mia veste da prete. Quando ero giovane, avevo una ragazzina, poi ovviamente ci siamo lasciati. Lei si è sposata. Eh, quando si è sposata, sono andato a trovarla, avevo una veste, beveva già il baby, diceva vuoi tenere in braccio Renato? Dico più che volentieri, lo prendo. <ride> e lei mi dice, vedi, dice, hai le manone grandi, ma il bambino non si è sentito sicuro <ride> e quindi ha fatto quello che ha fatto. Dare a noi maschi un bambino tremendo. Non perché non sappiamo amare i piccolini, ma non sappiamo. Non sappiamo. Una donna invece, direi quasi, la insita, la delicatezza, sa come toccare, come prendere, come girare. Ho visto un filmato americano, simpaticissimo, dove c'era la sorellina di due anni e mezzo il fratellino da poco nato. E piangeva questa piccolina. E diceva, ah, è così cute, è così carino. Non voglio che cresca. <ride> e te lo coccolava, tu vedevi ormai l'istinto. Perché una bambina di due anni e mezzo. La cappe. La si impara dal mondo femminile. Andiamo in teologia. La vera Agape è solo tra il padre e il figlio. E anche viceversa. E questa Agape si chiama Spirito Santo, quindi non ci capiamo niente. Siamo onesti. Il guaio è che Gesù chiede a noi di avere agape per l'altro e agape per noi stessi. E riusciamo a capirci qualcosa. Perché fin quando ci rifugiamo dietro la parola italiana amore, andiamo sempre tranquilli. Ma quando tu cominci a capire cosa vuol dire agape, non ti trovi mica più? Eh? E allora cominci a capire Un'altra cosa importante. Paolo dice che Dio ha riversato nei nostri sì. cuori sì. è esatto. Vabbè. E quindi la nappe è un dono. Ma mentre noi uomini dobbiamo preparare il mobile per avere questo soprammobile voi mobile ce l'avete naturalità e quindi chi vuole imparare bene che cosa significa l'amore di Dio eh, dovrebbe crociare le braccia e dire donna parla io ti ascolto quanti di noi maschi lo fanno? questo è il peccato non è il non diventare preti, è che noi, noi vi ascoltiamo in ciò che meritereste essere ascoltate come maestre. Ci siete? Cucù! <ride> beati poveri in spirito, beati i misericordiosi. Beati quelli che sono nel pianto. Qual è il parallelo? Quando noi oggi adoperiamo la parola purezza, siamo condizionati da almeno tre secoli di cultura. Per cui per noi la purezza è la gestione della sessualità secondo la volontà di Dio. Nel mondo orientale la purezza significa pienezza di vita. Pienezza di vita significa avere quel profondo rispetto di tutto ciò che è vita dentro di noi, ma anche di tutto ciò che è vita fuori di noi. E perciò il puro di cuore ha come primo obiettivo il promuovere la vita dentro di sé e fuori di sé, ma per fare questo occorre essere discepoli della verità assoluta. Tu non puoi ingannarti. Hai il diabete. Ti piace quella fetta di torta? Io dici cosa vuoi che sia? No! ti fa male, hai mal di cuore, ti piace fare la maratona, non puoi, il puro di cuore è quello che cerca la vita attraverso la verità, il buon ladrone che ne ha combinate, che metà basta, prova ne sia che l'ha condannato a morte, lui è un puro di cuore. Riconosce l'innocenza di Gesù e la propria colpevolezza. Chiarissimo. È esattamente il contrario dei farisei che accusano Gesù di cacciare il demonio e eh, cacciare sì il demonio per opera del demonio. Non sono puro di cuore. Gesù li smaschera subito. Quando uno è puro di cuore, si rassegni, sarà un solo, un incompreso, un messo da parte. Stamattina leggevo insieme a un gruppo di 60 amici, stavamo esplorando un po' di letteratura cuneiforme per capire la letteratura sapienziale biblica, e insieme abbiamo letto una tavoletta della Teodicea Babilonese, dove diceva più o meno così, ti metti alla scuola di Dio, hai tutto da perdere, preghi di Dio verrai completamente e continuamente deluso. Loro parlavano delle loro divinità pagane, ovviamente, però è un'esperienza che qualche volta arrischia di essere vissuta così anche dai cristiani. È molto meglio disinteressarsi della divinità e fare i propri interessi. Perché se tu continui ad essere persona corretta e onesta, chi è senza cervello ti sopravanzerà chi è disonesto prenderà il tuo posto, chi non ha capacità governerà il posto tuo e tu sarai messo da parte. Interessante? E quello che succede è pure di cuore. Vi è chiaro il concetto. E quindi non è un pianto qualunque che ti fa beato. E quel pianto che nasce dentro di te, perché come Geremia ti senti tradito da Dio. Dio dice a Geremia: Annuncia che verranno giù i babilonesi e distruggeranno Babilo eh, Gerusalemme. Nabucodonoso scende, pone l'assedio. E immediatamente deve togliere l'assedio e tornare a Babilonia perché era scoppiata un'epidemia nel suo campo militare. E gli ebrei, quando vedevano Geremia, dicevano: Che profetizzito!. E Dio torna a dire: Geremia torna a profetizzare, torna a dire che Nabucodonosor tornerà giù. Geremia non è tanto convinto, <ride> però obbedisce e lo fa. La propria torna, pone la serie, e dopo un poco smantella tutto perché aveva problemi di politica interna a Babilonia, gli stavano soffiando il trono. Voi immaginatevi, Geremia ha perso la faccia. Ed è lì che nasce la confessione tremenda di Geremia dicendo io mi sono lasciato, tu mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre. Sarebbe stato meglio che io non fossi mai nato. Vi è chiaro il concetto. Molto spesso noi ci troviamo in questa situazione perché siamo pure di cuore. E Gesù dice non aver paura. Tu sarai nel pianto a causa di questa tua fedeltà di Dio, ma sappi fin da adesso che tu sei salvo. Tu sei salva, perché sei Makarios, Beato. Questo sta dicendo. Ci siete? Quindi se uno si prende una martellata sul dito e piange, non è questa la piantura, chiaro? Io e da quattro mesi che con doloraccio qua, perché portando a spasso per Roma un bel gruppo di divorziati e risposati, per cui mi ha detto, occupatevi di loro, va bene, mi occupo di loro, ho preso una botta che mi ha spostato leggermente la mascella, niente mandolato, <ride> Allora, vado dal medico, e lui dice: Guarda, abbi pazienza, ci occorrono 6-7 mesi per metterti a posto. Ma io ricordavo che le prime volte, per masticare, proprio non è beatitudine, <ride> giuro che non lo è. La beatitudine è questa, quando tu, donna pura di cuore, ti trovi in una situazione di sofferenza umana che corrisponde esattamente a quello che Gesù dice nel capitolo ottavo di Marco, se uno vuole essere mio discepolo, rinneghi se stesso, prende la sua croce. Prendere la croce vuol dire restare soli, non compresi, non vuol dire soffrire. Sofferenza è nella crocifissione. Prendere la croce è una frase in cui iniziava purtroppo il cammino verso il luogo dell'esecuzione. In quel momento lì il condannato, non era più avvicinabile da nessuno, tutti lo dovevano abbandonare. Compaesani, amici, parenti, restava solo. Questo significa prendere la croce ed è equivalente al piangere beati coloro che sono nel pianto perché pure di poi ci siete io penso di non scandalizzarvi ma questo è uno dei tre criteri interpretativi delle beatitudini io ve ne sto spiegando uno poi vi spiegherò l'altro se abbiamo il terzo ma è tempo anche il terzo se no prossima volta i miti e gli operatori di pace, sappiamo, quelli che hanno fame e sete della giustizia, chi sono quelli che hanno fame e sete della giustizia? Sono i perseguitanti per la giustizia, per la giustizia no? Perché se non farà tutto. Ora, quando noi pensiamo a giustizia, voi volete dire a che cosa pensiate? Pensate voi, poi vi dicono di solito quando la gente sente questa beatitudine pensa alla legge nel linguaggio di Gesù e della Chiesa nascente la parola di Cagliosine indica la strada corretta della fede con ciò che la vita comporta. Allora coloro che hanno fame e sete di questa profondità, ampiezza, correttezza, pienezza della fede, si rassegnano, saranno perseguitati per la giustizia, cioè per aver fatto questa scelta di fede. E chi è perseguitato per aver fatto la sua scelta di fede è sempre uno che affama i sedi di questa realtà. Gesù l'ha detto in tante forme. Dice, hanno perseguitato me? <ride> Perseguiteranno anche voi. E non pensiate che la persecuzione sfocci nel martirio, magari. Avremo anche la gloria di aver testimoniato? no, no. Molto spesso la persecuzione è psicologica e sfocia nell'orientamento della persona. Ti distruggo. Venite con me. In ambito universitario. Sei cattolica, non vale niente. Oh, non vale niente. E quale di voce. Non vale niente. Perché questo è il criterio. Uno è cristiano, ma in automatico non vale niente. Voi vivete in un mondo che pensa così. Perché il cristiano non può essere scienziato, perché lo scienziato non può ammettere Dio, ma chi te l'ha detto? Rubia è uno scienziato, sì, è credente. L'attuale direttrice del centro di Ginevra, del CERN di Ginevra, è credente, l'ha detto pubblicamente. È una delle più grosse scienziate, donne, che noi abbiamo, non a livello italiano, a livello mondiale. Capite? Che quando voi ogni giorno venite corrose da questi discorsi, a un certo momento dentro di voi, se non avete una spina dorsale come Cristo comanda, arrischiate di chiedere scusa perché esistete. Siamo nell'annichilamento della persona. Io dico sempre ai miei studenti, dico ragazzi, se uno è convinto delle proprie scelte, gli altri che dicano quello che vogliono. Gli altri hanno effetto quando siamo deboli nelle nostre scelte. Coloro che sono affamati e assetati della vera fede, prima o poi, saranno perseguitati per questa vera fede. Ex -Sater. ve lo posso testimoniare. il guaio è che questa persecuzione non viene solo dai miei ex amici atei, ma viene dai credenti se quando Gesù era appena nato sono arrivati i magi io gli dico di sì sto mentendo perché? voi non leggete il testo. Capitolo secondo di Matteo. Voi guardate il naso del, del biblista, ma non Nel capitolo secondo di Matteo si dice che Erode si informò e fece uccidere i bambini dai due anni, in giù secondo quanto gli avevano detto i magi circa il tempo della nascita del pupo che vuol dire che il pupo aveva già due anni. E noi invece piazziamo sì. i cammelli quindi <ride> <ride> <L> ci sono i <ride> Ma tu, un bambino piccolo, questi discorsi non puoi farli. Per esempio, nasce anche prima di Francesco, ma Francesco, santo d'Assisi, lo ha portato alla gloria e giustamente Francesco adopera il criterio dell'arte di quel periodo. Se voi vedete i dipinti medievali, in un unico quadro ci sono più scene che indicano più tempi della vita di un santo o di un episodio. E lui ha adoperato lo stesso criterio e mi ha costruito il presepio e gli ha condensato le cose. Posso io spiegare al bambino questa roba qua? e non guarda Cristo mette il dito in moto e dice, no, non ho capito, allora gli dai quelle poche sicurezze di cui lui è capace. Poi quando crescerà si continuerà a spiegare. È importante tenere presente l'interlocutore. Se io vi dico, guardate che Cristo è risorto, ma la risurrezione è un fatto escatologico, non è un fatto storico. cominciate a incrociare i sopracigli e dico la prossima volta arriviamo con le pietre, tiriamo via la grata e tiriamo addosso, no? Allora io vi spiego. È un fatto che è accaduto nella storia, ma la sua caratteristica non appartiene al nostro mondo storico, perché il nostro mondo è caratterizzato dalla finitudine. Io nasco, cresco, invecchio e muoio. Il virus cresce, matura, muore. Il batterio cresce, matura, poi arriva la stangata dell'antibiotico e crepa. Le galassie nascono, crescono e muoiono. Questa è la grande legge del nostro universo. Gesù. Torna in vita per non morire più. Allora, dentro a questo avvenimento che è capitato nella storia, io mi trovo di fronte a una realtà che non è storica, appartiene all'eternità di Dio, appartiene al regno di Dio. Un dogmatico direbbe appartiene alle scatorci. e va bene. Allora io, nella storia, un frammento di eternità, per cui non posso dire la risurrezione storica, perché dire storica è un equivoco, è un fatto avvenuto nella storia, è reale, è accaduto, ma la sua identità appartiene all'altro mondo, a quello che è il mondo di Dio, il regno di Dio, l'eternità, le scatologie, ed è parso qui dove tutto è sotto la cappa della finitudine. Mi trovo di fronte a un fatto che non appartiene alla finitudine. Allora si dice, è un fatto escatologico, non storico. Sì, prova a dirlo tu la gente. Occorre avere questa proporzione. Anche per la fede è la stessa cosa. Nonostante questo, un passo indietro. E chi vi ha dato contro? Mica gli atei, i credenti. I nemici di donno sono cattolici. Impressionante. I vostri nemici, ricordatevelo, non sono gli atei. I vostri nemici sono i cattolici che non capiscono la grandezza della vocazione alla consacrazione, anche tra i preti succede, perché i preti vogliono le suore, perché le suore fanno la perpetua, la sacrestana, la capellano, no, tu devi accogliere queste persone perché sono consacrate, danno una testimonianza di fede all'interno della comunità, poi fanno quello che possono siete? non dimenticatelo mai eppure I, i affamati e assettanti di giustizia prima o poi verranno perseguitati e questa persecuzione alle volte la avrete da chi è fuori della chiesa ma molto più spesso rassegnatevi da chi è dentro la chiesa e questo è pronto D'altra parte Gesù dice che vuole essere il mio discepolo che ne è in se stesso, prenda la sua croce impare a restare sola. Secondo ramo, ce la fate? Possenti? Se io vi dicessi, cosa vuol dire mi te? Voi che rispondereste, operatore di pace. Ma se io vi dicessi in greco, praius, cosa vuol dire? Voi entrate nell'ansia, perché il greco non lo conoscete. Ma anche qui la risposta è relativamente facile. C'è stato un rabbino di Nazareth che disse, imparate da me che sono? Me. Questa è la seconda chiave. Io vi ho dato una chiave interpretativa, adesso una seconda chiave. La seconda chiave è questa, ma se il mente è Lui e noi per imparare ad essere menti dobbiamo imparare da Lui, allora le beatitudini sono una chiave per capire chi è Lui prima di essere noi a vivere questi valori. Perché la mitezza a questo punto io non posso viverla come mi pare, dal momento che Gesù dice imparate da me. Che cosa significa essere miti e umile di cuore? Io posso sfogliare tutti i vocabolari greci di questo mondo, ma questi non mi daranno mai la misura esatta di questa mitezza, perché Gesù dice io sono la misura esatta, imparate da me, non dal leader Scott, vocabolario greco-inglese, non dal Peter, genoghi, e svolte, book 15 volumi, non è lì che si impara, l'essere mite si impara da lui ma allora l'essere povero in spirito da chi si impara? Da lui. Lui non ha un sasso dove poggiare il capo, però ha un vestito di Christian Dior. Perché quando muore si accorgono che il suo vestito è senza cucitura. Oggi direi un vestito fermato. Sì, ma lui lo ha preparato. Non importa. Questo lo importava. Lui ha bisogno di fare la cena di Pasqua. Andate a dire al vostro padrone se è pronta la stanza e voi due andate a preparare. Gesù era povero. Ma non è che questa povertà fosse pitocchieria o miserabilità. Quando era necessario c'era qualche cosa che era importante. Il profumo. 300 denari qua. Pensate che l'operaio prendeva un denaro al giorno. La sorella di Lazzaro spreca 300 giornate di lavoro. E Gesù dice, va bene. Cominciamo a capire allora che la povertà un'altra cosa. Alle volte la povertà è sobrietà, alle volte può essere anche privazione, ma alle volte povertà è saper fare buon uso anche della ricchezza. Allora comincio a capire più piano che cos'è questa povertà nello spirito, guardando lui Che cosa vuol dire essere misericordiosi? Molto di più che non essere perdonanti. Tu sbagli nei miei confronti, mi chiedi perdono, io ti perdono, ma tu me l'hai chiesto e io te lo do. Fatevi questa domanda. Capitolo settimo del Vangelo di Luca, che voi conoscete a memoria, c'è questa prostituta, entra nella casa di Simone il lebroso, ex lebroso, perché Gesù lo ha guarito, c'è questa bella festa, lei si mette ai piedi, erano distesi alla Romana, si mette ai piedi, li, li bagna, li, li asciuga, li, li profuma, se lui sapesse chi lo sta toccando, e Gesù fa faccia di brutto. E dice poi una cosa che dovrebbe farci riflettere. Molto le è stato perdonato? Perché ha molto perdonato? Come? Non lo so. Ma lei ha chiesto perdono? No. Eppure Gesù dice che lei è stata perdonata. Capitolo 8 di Giovanni. C'è questa donna poco furba. Perché l'ha beccata nel momento delicato, chiede perdono? No. Eppure Gesù dice: Chi ti ha condannato? Nessuno, signore, niente. Capite che la misericordia è un gradino superiore al dare il perdono? Perché non viene richiesto. Gesù è questo. Il buon ladrone chiede perdono? No. È il primo santo della Chiesa Cattolica. Quindi dobbiamo entrare dentro in questa logica se vogliamo capire la misericordia. Vedere come Gesù si è comportato. Quando Papa Francesco batte, ribatte, controbatte e dai con sta misericordia, un paio di orecchie che metà basta, sa cosa sta facendo. Perché ci sono diversi vescovi che ragionano come il criterio della giustizia, non della misericordia. Questo sbaglia, chiede perdono, questa è giustizia. La misericordia è ciò che va oltre. E Gesù lo ha dimostrato. Sempre. Sempre. Guardate la parabola del figlio del prodigo. Il figlio del prodigo tenta di chiedere perdono, non ci riesce perché tutto il teatrino che aveva preparato il padre, track, glielo smorza, lo abbraccia, lo porta a far festa, gli mette l'anello, chiama i servi. L'altro non riesce a dire tutto ciò che aveva preparato. Guardate il testo, è una meraviglia. Questa è la misericordia. Perciò, se volete, il secondo criterio di lettura delle beatitudini il primo è partendo dalla forma il secondo è partendo da come Cristo ha vissuto queste cose ma questo modo di leggere non è artificiale perché lui stesso parla di questa umiltà parla di questa mitezza dicendo imparate da me. E quindi in automatico tutto ciò che qui è scritto lo dobbiamo imparare da lui. Come lui è stato operatore di pace, come lui è stato puro di cuore, come lui ha vissuto il pianto. Nel Getsemani era solo. Aveva gli apostoli di... Avevano appena celebrato la Pasqua, quattro coppe di vino. E... Come si fa a star svegli? ronfato il tamburo battente, lui era solo, vi rendete conto? E Dio, Stando a Luca mi manda un angelo consolatore. Noi facciamo un po' di fatica a mettere insieme tutte queste cose, ma provate a metterle insieme e allora capite che cosa significa. Puri di cuore, coloro che sono nel pianto, i miti, gli operatori di pace. Mi seguite? Bene. Poi c'è un terzo questo è facile, perché voi conoscete Gesù Cristo meglio di me, il vostro marito. Il Gesù Cristo non è mio marito, è mio amico, più che sufficiente, perché è molto imperativo ragazzi. E poi ci sarebbe il terzo metodo, questo lo faremo la prossima volta se volete. Abbiamo adesso da toccare l'ultima beatitudine, la nona.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 Perché siete puri di cuore, siete miti, imperatori di pace. E diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, capite quello che sta dicendo? Rallegratevi, è un po' difficile. Perché? Adesso spieghiamo brevemente, poi vediamo se ci sono delle domande, chiudiamo. Questo rallegratevi ed esultate non significa fare le scanasciate. Gesù ha avuto un lampo di genio quando ha detto qual è il dolore più grande che nell'umanità si possa vivere. E lui parlava degli ebrei dove era consuetudine stabilire che il dolore più grande è il dolore del parto. E Gesù dice, la donna quando partorisce soffre tremendamente, ma è contenta. Wow. Come? Soffre tremendamente ed è contenta? Sì, è così. Noi stessi possiamo vivere delle esperienze dove abbiamo da una parte una sofferenza non indifferente, e dall'altra tutta quella realtà che ci porta anche a soffrire è una realtà dove noi troviamo una gioia profonda anche se ci costa da morire non sono semplici questi momenti nell'esperienza della vera fede questi momenti esistono ed è per questo che Gesù senza un minimo di pudore dice vi perseguiteranno, vi diranno ogni sorta di male per causa mia quindi sarete nel pianto perché puri di cuore sarete perseguitati perché siete affermati e assetati di giustizia rallegratevi, e spiega il perché perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Bene, cosa vuol dire beati? Eccolo qui. Grande è la vostra ricompensa nei cieli. Quindi le beatitudini non sono una felicità terrena. Implicano un'esperienza terrena ma il cui vero valore va oltre la storia. Quindi beati perché fin da adesso sappiamo di essere salvi. Non abbiamo paura di morire, non abbiamo paura di andare davanti al giudice che è Gesù Cristo. Perché? Lo sappiamo già da adesso. Perché rientriamo in una di queste realtà. Ci siete? Ultima robettina, ultima pennellata. Vedo che le batterie stanno calando vertiginosamente. Vi ho detto che io vado avanti, ma i vostri neuroni uno alla volta entra in apoptosi cioè si autodistrugge e dice basta non ne voglio più sapere allora quando noi leggiamo le beatitudini corriamo dei rischi soprattutto le persone che così pensano che leggere la Bibbia sia un esercizio come leggere la vita di un santo e la parola di Dio è un po' più impegnativa. Gesù sale sul monte e dice le Beatitudini ma stai calmo, non è così. Perché in Luca Gesù non, scende, non sale sul monte, scende in pianura per dire le Beatitudini quindi non sta a fare questi ragionamenti. Le Beatitudini sono il sostituto dei dieci comandamenti. No, intanto sono nove, non sono dieci. Primo. E secondo, qui sta l'errore. Queste non sostituiscono un bel niente, perché queste sono Vangelo, non sono legge. Qual è la differenza? La differenza è quella per cui Gesù è morto. L'ebreo dice, io ho una legge, io la osservo, quando l'osservate pienamente vado di Dio. Da Dio chiedo una paga, perché ne ho diritto. La legge fonda il rapporto con Dio sul merito. Dio ce l'ho otto i Gesù dice, quando avete fatto tutto quello che dovevate fare, siamo dite, bene. siamo sempre non siamo in quella logica. Se io, come battezzato, sono una cosa sola in Cristo, capite che le mie azioni fatte da Don Renato non valgono tubo. Ma siccome è Cristo che le fa con me, una mia azione buona ha un valore infinito? Quanti meriti? Se è infinito, non si conta. Ne basta una. Buon ladrone l'ha fatta a posto. Quindi noi non facciamo calcoli matematici, perché noi non siamo salvati per merito, siamo salvati per grazia. Le regole del gioco le mette lui, non noi. E la regola del gioco che mette lui, se vi ricordate, ne abbiamo parlato nel Padre Nostro, è la giustizia proporzionale. Tu hai dato 5, hai dato tutto quello che potevi? Sì, è come se tu avessi dato 100. Tu hai dato 20, era questo che potevi? No, potevo 21. Hai dato 20, potendo 21? Tu hai fatto meno di quello che hai dato 5 ed era tutto quello che poteva dare. Capite che con i meriti non ci troviamo più. La logica del Vangelo è questa. È il bel annuncio che tutti si salvano quando fanno quello che possono. Non di più, non di meno. Questo è l'angelo, non è legge. Cioè, ti metti davanti lo specchio, tu ti guardi e dici, sì, qui ho vissuto questo. E Gesù ti dice, beato. Sì, ho vissuto anche un po' di questo. E Gesù ti dice, beato. Ti non è che tu debba fare questo, tu non devi niente. Tu constati che la tua progressiva maturazione di fede ti porta a fare certe scelte. E Gesù dice, quelle scelte che tu hai fatto rientrano qui dentro? Sì, e allora sei beato. The end. Fine di beautiful. Voi fate fatica un po' interloquire, vero? A proposito del verbo a cacao. Sì. avevo letto una meditazione che aveva fatto, molto bella sulla..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 Questa è la seconda chiamata di Pietro. Voi nei confronti di Dio adoperate la gabbia quindi alla nei confronti del Padre, ma nei confronti di Gesù. Io sì, voi fate quello che volete, ma io. Fideo nei confronti di Gesù, io lo amo. Ci siamo? Fatelo anche voi, perché è questo che dice il capitolo 21 di Giovanni. Io non so se vi ho scandalizzato, spero di no. Ditemi quello che volete, non lasciate scegliere a me, perché la prossima volta io vi porto un codice cuneiforme <ride> e vi faccio il parallelo con due proverbi e non penso che sia proprio il massimo di ciò che desiderate. Per cui abbiate la bontà di accordarvi, poi il suo palla che riesce a beccarmi bene mi dice, don Renato abbiamo deciso questo. D'accordo? da cidade nice. nice. nice. nice. nice. nice.